Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e dopo una lunga pausa forzata è un piacere ritrovarvi oggi tra l'altro per un evento speciale, ovvero il primo incontro con OnePlus 8. della confezione di OnePlus 8 sappiamo che per chi lo comprerà immediatamente ci saranno dei pop up box speciali, questa invece è la confezione eh, di vendita con il telefono che viene eh, proposto all'interno della confezione c'è anche una cover in silicone molto semplice e molto utile per proteggere il telefono, c'è il cavo con la solita confezione molto elegante e poi Warp Charge, quindi il caricatore da 30 fatti. Cominciamo dunque a guardare da vicino questo smartphone, come detto questa è la versione 8, eh, con questa finitura e questo colore glacial green, bellissimo, devo dire. La versione 8 con tre fotocamere, mentre ce ne sono quattro invece eh, su 8 Pro. La quarta fotocamera è la Color Camera che serve praticamente per degli scatti eh, particolari sul fronte. Vedete. Il buchetto perché questo fluid eh, display praticamente pochissime cornici molto ridotte sia sulla parte superiore eh, che sulla parte inferiore è un refresh rate che arriva a 90 hertz anche in questo caso è una differenza rispetto a quello che eh, si trova invece sul modello pro che arriva a 120 hertz di refresh rate devo dire che tutto sommato Mm, si può vivere anche con soli 90 Hz. C'è un particolare, OnePlus con le sue personalizzazioni, vi mostro intanto magari anche eh, parte del eh, software, eh, riduce automaticamente il eh, refresh rate del display nelle applicazioni in cui il refresh rate alto eh, non serve, ad esempio per la posta elettronica, per la fotocamera, ci sono eh, delle situazioni in cui il refresh rate viene abbassato. Eh, OnePlus... Eh, ha mantenuto la personalizzazione di Oxygen, ovviamente sulla base di Android 10, vedete che è veramente di una velocità balorditiva eh, come sempre. Eh, caratteristica eh, da sottolineare quella della personalizzazione del display, questo è un telefono che supporta, scusate la personalizzazione del software, questo è un telefono tra l'altro che ha una personalizzazione, da un lato molto carina, perché vedete potete scegliere ad esempio quali sono i colori che volete dei eh, vostri pulsanti, il tipo di eh, icone, il tipo di personalizzazione, però non è invasiva. L'approccio è sempre quello di un eh, telefono vicino alle eh, soluzioni eh, stock. Eh, vi mostro mh, velocemente anche beh, vi faccio sentire eh, l'audio eh, di eh, questo smartphone, anche questo eh, va abbastanza gradevole, mh, non ha un livello elevatissimo, però che il volume è abbastanza elevato i bassi hanno una buona definizione a proposito di audio, già che ci siamo eh, c'è un eh, doppio altoparlante quindi riproduzione stereo del suono questo per eh, un'esperienza più immersiva con i giochi e con eh, ovviamente anche le riproduzioni di contenuti eh, multimediali eh, fotocamera, qui c'è un nuovo sensore Sony da 48 megapixel che è il eh, sensore principale eh, con un'apertura 1.7, c'è un, un grand'angolo con un grado eh, di 116 gradi di apertura quindi simile vicino a quella dell'occhio umano che è di poco superiore, il grand'angolo è da 12 megapixel e poi c'è un eh, macro camera io la uso poca, so che in alcuni casi invece molti la sfruttano eh, di più, macro camera invece da 2 eh, megapixel per andare a catturare i dettagli. A proposito di fotocamera, voglio farvi vedere anche eh, l'interfaccia, vedete video, slow motion, la scena notturna, e la modalità pro e poi c'è anche una caratteristica particolare quella cioè di poter riprendere i propri animali eh, questo è un smart pet Catcher eh, nasce praticamente per essere in grado di catturare il proprio cane o il proprio gatto cogliendo il eh, momento migliore per quanto riguarda lo scatto eh, dei, eh, scusate la cattura dei video eh, c'è la possibilità di combinare anzi c'è la combinazione eh, di stabilizzazione ottica e di stabilizzazione eh, elettronica e devo dire che il risultato è veramente più che buono. Eh, per quanto riguarda invece la fotocamera vedete avete la possibilità di usare il grandangolo con eh, 0.6, la ripresa normale oppure lo zoom ottico 2x. La fotocamera frontale invece che è da 16 megapixel è in grado di catturare filmati eh, con definizione Full HD e con una stabilizzazione elettronica. A proposito di video non vi ho detto che invece c'è ecco, un downgrade dal eh, modello precedente dal 7T Pro all'8 Pro perché prima si giravano i video in 8K invece adesso la definizione eh, principale superiore è quella di 4K. Per quanto riguarda la performance, questo è un prodotto strepitoso eh, Snapdragon 865, 8 o 12 GB di RAM, 128-256 eh, GB di memoria per un telefono che abbiamo visto è eh, di una velocità e rapidità incredibile. Molti miglioramenti introdotti eh, da Oxygen, vi faccio notare ad esempio la possibilità di utilizzare il proprio hotspot eh, in modalità Wi-Fi 6. Questo ovviamente vuol dire che l'hotspot sarà messo solo in modalità Wi-Fi 6, quindi alcuni prodotti potrebbero non essere compatibili, ma è comunque un'opzione molto interessante. Per lo sblocco del telefono si possono usare il volto o l'impronta digitale, poi ovviamente c'è la possibilità per quanto riguarda insomma, la personalizzazione sempre del telefono, di scegliere quale tipo di gestures utilizzare. Per attivare l'assistente di Google basta uno swipe eh, dal basso, mentre quando c'è l'impronta digitale registrata basta tenere a lungo premuto sull'impronta sul sensore dell'impronta digitale per attivare ad esempio eh, Google Pay. Batteria 4300 mAh, con la carica Warp Charge, eh, che è ovviamente la carica Warp Charge da 30 Watt e anche in questo caso ricarica velocissima 22 minuti dallo 0% al 50%. Insomma questo è un prodotto molto interessante, nei prossimi giorni poi entreremo nei dettagli e faremo un po' di prove. Fotocamera che mi sembra funzioni bene, non è la migliore del mercato ma è eh, di buona eh, qualità torneremo sicuramente a parlarne. Avete dunque visto molte delle caratteristiche di questo eh, smartphone di OnePlus 8 nella sua eh, versione normale. Eh, dopo un po' di tempo torno a provare la versione piccola. Ne, le ultime due occasioni invece non sono state quelle di utilizzare il modello proprio voluminoso, più pesante, sicuramente anche con eh, prestazioni un po' migliori. Però devo dire che la leggerezza, la compattezza e la performance del OnePlus 8 mi fanno pensare che posso rinunciare anche alla carica wireless, al refresh rate da 120 Hz e anche al sensore vandangolare da 48 megapixel dovendo scegliere tra le due versioni questa probabilmente è la mia preferita ma la domanda che faccio a voi è mi piace?